Grazie, intanto buon pomeriggio a tutti, eh, io ringrazio l'assessore Ziantoni insomma, per aver esposto in modo comunque chiaro ecco, la, la delibera oggi in oggetto sui centri di raccolta, sui nuovi centri di raccolta, delibera che è stata ehm, ovviamente esposta in commissione ecco, più volte per… Eh, proseguire un lavoro eh, di commissione che comunque è durato nel, negli anni, perché anche nel, negli anni a dietro esaminammo eh, la delibera tronca, tronco una delibera che comunque indiv individuava 32 aree sui nuovi centri di raccolta eh, purtroppo insomma eh, iniziamo noi un lavoro eh, attento, certosino su ovviamente delle istruttorie sui mh, 32 nuovi siti individuali e purtroppo ovviamente eh, su questi nuovi 32 soltanto 6 eh, erano, erano i perciò ehm, non è vero il fatto che comunque questa amministrazione arriva d'atti questa amministrazione ha preso in mano una delibera ovviamente ehm, portata avanti dal, dal commissario, una delibera eh, evidentemente eh, ma chiaramente insomma, non eh, condivisa con eh, i territori perciò eh, come dire, ecco, ci rimboccammo le maniche per eh, verificare insieme al, ai dipartimenti competenti, perciò il Dipartimento Ambiente e il Dipartimento Tau, Paola Fattibita insomma, di queste 32 aree. E lì ovviamente riscontriamo enormi, enormi problematiche. Eh, fatto sta che arriviamo oggi con una nuova delibera, una nuova delibera che comunque insomma da ampio respiro come ha detto l'assessore Ziantoni con 32 nuove con 20 nuove aree di centri di raccolta che eh, comunque mh, come dire, vanno ad ampliare quelle, quei 14 centri insomma eh, oggi oggi comunque eh, attive sul, sul territorio romano è ovvio insomma, che eh, quando noi eh, iniziamo un percorso di, eh, come dire, di ampliamento o comunque eh, di realizzazione di, di nuove strutture, insomma andiamo a, ad aumentare la facoltà appunto, di, eh, eh, di servizi ecco, per, per i cittadini che ovviamente eh, non sono eh, più come dire, confusi, insomma, ecco, andranno, avranno la possibilità di, di, di, di dirigersi insomma, nei nuovi centri di raccolta che vanno ovviamente poi a colmare quel gap che come si diceva appunto, eh, ad oggi c'è necessità di un centro di raccolta ogni eh, 70.000 abitanti. abitanti, ehm, perciò insomma, un, un passo in avanti importante come abbiamo visto anche il, il lavoro insomma, che sta avvenendo. Eh, mi lavoro al, per, per quanto riguarda l'isola ecologica di Ponte di Nona a Via del Casale Cerroncino nel municipio Sesto eh, lì eh, è stato eseguito un lavoro mh, diciamo, eh, importante da parte del, della giunta del, del municipio dove prima ovviamente presideva l'assessore eh, primo assessore del municipio eh, l'assessore la, Zantoni eh, investendo 930 euro, Perciò, sono iniziati i lavori eh, per quanto riguarda quelle isole ecologiche, perciò ovviamente il, il territorio ha risposto con grande, eh, con grande mh, contentezza insomma, ecco, per un risultato che comunque si attendeva da tanti anni. Questa amministrazione ha centrato l'obiettivo, ha centrato il punto e finalmente i lavori, i lavori sono, sono iniziati. Ecco, ehm, questa delibera si fa poi intersegare, come ha detto anche l'assessore, con il nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, un regolamento che comunque ehm, è datato, insomma, non vede un aggiornamento da 15 anni, perciò non recepisce le, le norme del nuovo testo unico ambientale e appunto ovviamente all'interno del, del regolamento una volta che verrà poi approvato in aula vi saranno ecco delle, delle norme insomma, che andranno poi a snellire anche le attività e a migliorare le attività all'interno dei centri di raccolta. Perciò ehm, io ringrazio l'assessore, soprattutto. Per, per la ampia e piena condivisi, um, condivisione che c'è stata all'interno della commissione competente, perciò la commissione ambiente e devo dire insomma, che comunque negli anni ci sono stati tavoli tecnici con i vari municipi, perciò una condivisione ampia dal, da, dal punto di vista politico c'è sempre stata, ovviamente poi le eventuali criticità si vanno ad affrontare come è avvenuto nel, nell'ottavo municipio, ma qui l'assessore è intervenuto prontamente insomma, per stralciare quell'area e noi come Commissione ambiente, con maggioranza ovviamente abbiamo presentato un emendamento sul via Arzana del municipio undicesimo eh, perciò ecco, abbiamo accolto e abbiamo ascoltato le istanze e le esigenze dei, dei cittadini eh, e abbiamo ovviamente eh, fatto nostre le eventuali problematiche su, su alcune aree eh, questo vuol dire che comunque c'è piena disponibilità all'ascolto c'è piena partecipazione ovviamente insomma, siamo qui per migliorare per il bene della città eh, grazie Presidente, grazie nuovamente all'Assessore Elzia Antoni.